Carissimi amici e amiche, bentornati a questo ciclo di catechesi dedicato ai novissimi. Abbiamo cominciato ormai da qualche un paio di puntate a trattare dei cosiddetti nuovissimi mondi, in particolare il tema della parusia. La volta scorsa eh, ci siamo occupati di, in particolare di, eh, di, di alcune tematiche abbastanza delicate, importanti quali in particolare tra le altre appunto quella della, del primo e del secondo combattimento escatologico ed anche le tematiche connesse al, al millenarismo e, e alla problematica che questo comporta ma in particolare quella grande prova che attende la Chiesa prima della sua rinascita, in cui viene, tra le altre cose, svelato il mistero dell'iniquità e, e l'anticristo, che abbiamo, abbiamo parlato la volta scorsa di, di questa figura, che non è eh, fondamentalmente una figura singola circoscritta nel corso della storia, ma è appunto una figura che mh, sono figure che si susseguono nel corso della storia che compaiono nel corso della storia e che arrivano dei momenti in cui giungono ad essere abbastanza come dire impegnative con le loro forme di, eh, di manifestazione ecco quindi eh, un po questa è la tematica che ci eh, che, che Ci lasciamo alle spalle. Adesso mh, concludiamo, si spera questa sera, il discorso sulla parusia andando prima a vedere eh, alcune eh, considerazioni di San Tommaso eh, sulla parusia e poi eh, qualche eh, riflessione eh, sistematica eh, conclusiva eh, per eh, cercare di. Focalizzare definitivamente mm, il tema che stiamo trattando, allora cominciamo dal dare uno sguardo a quanto afferma San Tommaso a proposito della parusia. La prima cosa, quella molto importante, è che nella parusia Cristo tornerà, non, non apparirà più come umile salvatore, pieno di misericordia, ma come giudice. Ci sono questi due aspetti distinti e che dobbiamo tenere presenti. Cioè eh, le cose che Dio fa le fa in maniera perfettissima. Eh, la venuta terrena di Gesù doveva essere così come è stata, nell'umiltà, anche per lasciare integra e intatta la nostra libertà ed anche per dare a noi la possibilità di esercitare la fede. Chi è stata ammessa oggi avrà ascoltato il Vangelo dove Gesù, è, di fatto lamentandosi dell'incredulità dei nazaretani, i suoi concittadini, è, presenta gli esempi del Naaman, il Siro e della della vedova di Zaretta a cui furono mandati i profeti ed erano persone strane al popolo di Dio e così le persone a lui più vicino la fede non ce l'hanno avuta tanto è vero che i evangelici dicono che a Zaretta non fece quasi nessun miracolo appunto perché non avevano fede ma se noi adesso vedessimo Gesù Cristo apparire nella gloria come giudice non ci sarebbe bisogno di nessuna fede perché... Saremmo schiacciati, perché al termine della storia sarà così. Eh? cioè eh, Noi viviamo un tempo più o meno lungo eh, sotto legge, sotto l'insegna della fede. Dio ha deciso di salvare il mondo per mezzo della fede. Eh, noi sappiamo che eh, in passato i luterani hanno come dire esasperato, esacerbato questo aspetto della salvezza della fede, della sola fides, e quindi come dire, poi nel corso della storia, anche nella Chiesa si è andato un pochino, come dire, mitigando il discorso su, su, su questo punto per evitare, insomma, che si ricadesse nelle eresie luterane. Ma Dio ha deciso di salvare il mondo per mezzo della fede. E la fede è una conoscenza inevidente per cui, per antonomasia, la, la fede non può essere dimostrata, non si può avere l'evidenza della fede perché se, se avessimo l'evidenza non avremmo dinanzi a noi una verità di fede, anche se, attenzione, questo non dimentichiamolo mai, che le verità di fede per noi devono avere un valore superiore e ancora più incontrovertibile delle verità di altro genere, comprese quelle scientifiche, che hanno dalla loro, è, come dire, il crisma dell'evidenza. Nessuno può negare che 2 più 2 fa 4, ma come ho detto innumerevoli volte, anche ricordando la problematica reale del caso Galilei, eh, per me ecco, che, che Cristo tornerà come giudice a giudicare i vivi e i morti e che ci sarà la, la risurrezione della carne, dovrebbe essere, se la fede è degna di questo nome, più certo che non che 2 più 2 faccia 4. Le stupidaggini che dice qualcuno che la fede passa attraverso i dubbi, eh, che non c'è fede se non c'è dubbio, ma queste sono stupidaggini grosse quanto una casa, perché i dubbi di fede, dubitare delle verità di fede, tra l'altro è un peccato, e quando il dubbio è volontario e grossolano, peccato mortale, bisogna leggere il catechismo della chiesa cattolica, non lo dico io, eh, la fede non ammette nessun tipo di dubbio, perché... Il fondamento della fede, ecco perché deve avere un valore superiore anche alle verità scientifiche. È l'autorità di Dio che ha rivelato le verità di fede e hanno la garanzia del Magistero autentico e vero della Chiesa che ti dice: guarda, questa è una verità rivelata da Dio. E quindi sta attento che io non, non ho nessuno, la Chiesa non ha nessun potere sulle verità rivelate da Dio, se non quelle di fare discernimento e di dire, questa è una verità rivelata da Dio e questa no. Quindi su questo sei libero di crederci o di non crederci, ma su quello che ha rivelato Dio, non sei libero di crederci o di non crederci, o meglio, se non ci credi, sei fuori della vera fede, sei fuori della comunione con la Chiesa, sei fuori della verità e quindi sei eretico. Questo è il compito che ha la Chiesa. Allora, a questo punto ci deve essere chiarissimo, perché questo è uno dei punti, Certi eh, ri, ri, come dire, inerenti a questo tema, che chiaramente quando si parla delle realtà ultime, adesso, qui anche San Tommaso, eh, per esempio, commenta segni premonitori, li abbiamo visti, no? Dice ci saranno guerre, rivoluzioni, terremoti, ma questi ci sono sempre stati. Cioè, non è che, le, cioè, quante guerre ci sono state nel corso della della storia quante rivoluzioni quanti terremoti tantissimi no ora la persecuzione prima metteranno le mani addosso su di voi e vi e vi, vi, vi vi porteranno per le sinagoghe tutte quante le cose che Gesù nei discorsi scatologici applica come segni premonitori della sua venuta a Santo Tommaso che è stato intelligente dice, ma queste cose ci sono sempre state allora perché Gesù ne parla? Perché, questo vedete così capiamo anche un po' è un discorso analogo alla problematica dell'Anticristo, non è che questi segni ci sono prima della venuta e prima non ci sono mai stati, così come non è che l'Anticristo c'è prima della venuta e prima non c'è mai stato, ma così come la figura dell'Anticristo prevede delle successive fasi di realizzazione storica sempre più sempre più cioè è sempre più anticristo d'accordo quindi fino a, fino a diventare l'anticristo per antonomasia per eccellenza ecco così queste cose ci sono sempre state ma in prossimità degli eventi finali e attenzione che la volta scorsa abbiamo già visto che secondo il libro dell'apocalisse eh, la parusia è presieduta dal secondo combattimento escatologico e la parusia consiste nella fine della storia o nella fine dei tempi. Prima di questo momento c'è un periodo critico che ha dato luogo all'eresia del mineralismo, che è il primo grande scontro escatologico, abbastanza violento tra le forze del bene e le forze del male. E anche qui questi segni si intensificano. La manifestazione dell'anticristo che c'è in questo tempo sarà una manifestazione bella massiccia, d'accordo? bella consistente, bella definita. E ci sarà non una, paru una, una parusia, ma un intervento, perché abbiamo visto che non ci sono, e lo dirà anche San Tommaso in maniera perentoria, che non ci sono venute intermedie del Signore, ma comunque sia ciò che eh, abbiamo visto anche la volta scorsa, eh, è stato profetizzato da, da, dalla Madonna Fatima, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, il trionfo del cuore di Maria il trionfo del cuore di Cristo. Ecco. E poi per chi conosce anche gli scritti di Luisa Piccarreta eh, c'è molto da sospettare chiaramente qui ci si muove sempre in termini eh, di, di ipotesi per quanto possano essere plausibili perché nessuno può avere la certezza di quello che accadrà cioè anche tutta la figura tutta l'altra problematica misteriosa di questo regno dei mille anni no? Eh, saranno mille non saranno mille, c'è la risurrezione abbiamo già visto la volta scorsa no? e come la Chiesa abbia detto anche nella forma medicata quindi non è ah, quindi anche a prescindere da eventuali risurrezioni dei morti non si può insegnare questa cosa senza pericolo però il concetto il concetto rimane il concetto rimane che per un tempo simbolico mille anni, cioè il, il cubo di dieci quindi è un tempo diciamo così cospicuo, reale saranno proprio mille anni che cosa succede? succede che al diavolo vengono messe le catene che c'è comunque un tempo di prosperità e di pace dove, do, do, dove Gesù regna e Quindi possiamo, possiamo e dobbiamo sperare che non, la, la regalità sociale di Cristo, eh, la, eh, come dire, un, un, una, una fede molto diffusa. Noi sappiamo che un secolo fa, un po' di più di un secolo fa, almeno in Italia. Eh, la frequenza della messa domenicale stava intorno al 90%, ora stiamo sotto il 10 di, di media, quindi <ride> in qualche posto siamo arrivati al 5% anche in questo posto dove mi trovo io siamo arrivati al 5 eh, quindi, <ride> quindi questo dobbiamo possiamo aspettarcelo quindi eh, c'è un'intensificazione intensificazione che sarà massima al tempo della fine bella se bella cospicua bella significativa nel primo combattimento scatologico, quindi terremoti carestie Catastrofi naturali, segni nei cieli, persecuzione dei cattivi sui buoni, intensificate. La luna, il sole che si oscurano, gli astri, qui San Tommaso eh, parlando della fine dice, ma se si oscureranno proprio materialmente, lo faranno nel tempo proprio immediatamente precedente alla venuta di Cristo, che comunque tutti vedranno. È chiaro che dietro queste immagini potrebbe esserci una lettura simbolica? Hmm, forse, perché il sole nella sacra Scrittura rappresenta Cristo, la, chiesa, la luna rappresenta la Chiesa, gli astri, le potenze dei cieli saranno sconvolti no? la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo eh, ci sono tante interpretazioni no? Eh, tante letture che sono state date Per esempio, il sole è Cristo, quindi il sole che si oscura vuol dire che la luce di Cristo non, non brilla più nel mondo la luna che perde il suo splendore vuol dire che la Chiesa non sta facendo più la sua missione, non la Chiesa la sposa di Cristo, ma la Chiesa nelle persone che concretamente in quel periodo storico lo stanno rappresentando, quindi che non sono più all'altezza <ride> e che le potenze dei cieli saranno sconvolte, vuol dire che ci stanno quei passi della saga Scrittura, dice eh, stupitene cieli, non riditene come non mai per quello che si sta vedendo, no? Quindi anche nel tempo che stiamo vivendo, insomma, eh, c'è motivo di riflettere eh, pensando a queste cose a mio modestissimo avviso eh, più di qualche motivo ecco le potenze dei cieli saranno sconvolte dice San Tommaso significa che gli angeli si meraviglieranno grandemente per ciò che avverrà nel mondo proprio questo lo dice anche lui Ecco. e questo vale sia per l'ultimo per il secondo che per il primo E Questo è un pochino il contributo, il contributo che dà eh, Sant'Ommaso. Eh, dopodiché Sant'Ommaso accenna anche che eh, la grande purificazione purificazione, no? Eh, Purificazione no? viene dal greco più, più rosso, significa fuoco in greco. Allora qui Sant'Ommaso fa, fa delle considerazioni che lui applica per il tempo finale, ma io personalmente... Mi sentirei, attenzione, qui siamo proprio nell'ambito delle libere interpretazioni, eh, quindi come non detto, nel senso, se non volete dare nessun credito a queste cose, liberissimo di farle, perché qui proprio sono mie illazioni, illazioni un po' troppo, supposizioni, illazioni un po', un po in senso negativo, no? mie supposizioni, credo fondate, però evidentemente. San Tommaso dice ai tempi della grande purificazione del mondo ci fu l'acqua, no? ci fu il diluvio <ride> quindi l'acqua era proprio acqua d'accordo? quindi è stata fatta piazza pulita per mezzo dell'acqua eh invece al tempo della fine sarà fatta piazza pulita per mezzo del fuoco e lui parla proprio di fuoco, fuoco eh, che purificherà tutti gli elementi dalle infezione, dalle impurità contratte per la mutuazione passione attraverso i peccati degli uomini. Eh, sapete quante profezie che girano, che circolano i fuochi dal cielo, destra e sinistra, quindi si può ipotizzare, d'accordo, una cosa di questo genere, anche con qualche passaggio, eh, forse, forse, forse. Certamente... Eh, L'abbiamo visto scorsa, la volta scorsa, la, la, la, la fase storica del primo combattimento escatologico trova, eh, noi siamo adesso nel regno della redenzione perché siamo 2000 anni dopo, dopo Cristo, no? ma c'è stato anche il tempo precedente la redenzione. E il diritto universale venne quando la decadenza del genere umano post peccato originale è raggiunta a livelli proprio assolutamente spaventosi, inaccettabili. Addirittura la Bibbia mette in bocca a, a, a Yahweh, mi pento di aver creato l'uomo, non in un'espressione forte, antropomorfica. Ecco. E Guardate che la degradazione a cui siamo giunti adesso, che non sembra toccare la fine, io continuo a, segna, continuo a leggere, a sentire i eh, movimenti, cioè eh, adesso l'ultima notizia arrivata proprio oggi, che mi hanno girato un'agenzia una, un di stampa tanto per dirne una è che dice che in Germania da oggi in poi eh, le femminucce potranno andare in piscina in topless perché per la parità di genere dice. perché gli uomini possono andare a petto scoperto e le donne no è la stessa cosa no voglio andare a donne a petto scoperto pure e gli hanno dato ragione tutto è partito, pare, da una eh, causa che ha fatto una, una, una persona, perché gli avevano appunto proibito di stare in quel modo, ovviamente, io, io aggiungo poi, eh, eh, è successo il finimondo, e adesso hanno approvato una cosa di buona. Ma non è la cosa più grave che, che esiste adesso, eh. c'è di molto peggio, per questo discorso sul gender, ma scusate, pensate ad, ad alcune cose, tanto ormai so, sono cose pubbliche, io non ho paura di dirle queste cose qui, eh. cioè alle ah, cose che hanno combinato al sinodo tedesco. Oh, benedire e benedire le coppie omosessuali, ma cioè. Ma dico, ma di che cosa vogliamo parlare? Cioè, ma come gli può passare per l'anticamera del cervello a un vescovo della chiesa di fare una cosa di questo genere? Io, io sinceramente non lo so. Cioè noi abbiamo, con buona pace di tutto quanto il mondo LGBT, eccetera, eccetera, noi abbiamo dei passi della scrittura che sono talmente chiari, compresi poi nell'Antico Testamento le distruzioni di Sodoma e Gomorra, che non abbiamo margini di azione per quanto riguarda la condanna netta di tutti quanti gli atti omosessuali di qualunque genere netta e inappellabile Sono, è uno dei quattro peccati, secondo il catechismo che gridano vendetta al cospetto di Dio ma come caspita ti può venire in mente una cosa del genere? Cioè, io credo che questi siano segni dei, dei, dei tempi amici carie Io me lo chiedo, ma dico, ma un vescovo, ma, co ma, co ma come gli può venire in mente? A che cosa crede? Eh, scusate, adesso non è che uno vuole fare relazioni o cose di questo genere, ma guardate che cioè, eh, eh, a me mi dispiace di dire queste cose, mi dispiace che qualche vescovo possa pensare mettere nero su bianco robe di questo genere, ma adesso sono, sono state resi pubblici, sono finite la settimana scorsa... Non è che sono, sai, lazioni, uno, cioè, dico queste cose con estrema sofferenza, ma insomma queste cose, cosa pensa il Nostro Signore? Io, io personalmente sono l'ultima ruota del carro, ma non credo proprio che il Nostro Signore approvi queste cose, né che sia molto contento di questo. Ed è una stranezza che ci siano queste, queste cose, come che si parli, solo che si parli di tante altre questioni, eh? all'interno del, del, della Santa Chiesa di Cristo cioè, San Paolo dice che di certe cose per esempio impurità, insulsaggine, trivialità dice, tra voi neppure se ne parli lo scriveva tanti anni fa ma, ne, ma neanche se ne deve parlare Cioè, non è che ci dobbiamo mettere a pensare o a riflettere non se ne deve proprio parlare cioè, della serie, ma di che vogliamo parlare? Vabbè, in ogni caso, andiamo un attimo a concludere, eh, a concludere eh, il nostro discorso. Però, certamente queste, queste parentesi, io credo che tutti quanti, cioè eh, coloro che sono figli della Chiesa, che si sentono figli di Dio, eh, che amano la Chiesa, che hanno a cuore il bene la salvezza delle anime, eh, soffrono eh, per, queste, per queste situazioni. No? Per cui, cioè, questo per... Eh, per, per, per far comprendere cioè, che succedano cose di questo genere eh, insomma sono segni dei, dei tempi eh, secondo me queste sono opinioni del tutto, del tutto appunto opinabili però insomma eh. allora per quanto riguarda la, la, la riflessione sistematica bisogna mettere di nuovo e evidenziare di nuovo come da cattolici si deve intendere l'unica venuta di Cristo nella parusia è il fatto che non ci siano venute intermedie visibili di Cristo. Secondo San Tommaso lo scrive nella Somma contro Gentiles Guarda proprio la citazione, proprio precisa nel libro quarto al capitolo 83, 8 sub C, per chi vuole andare a controllare, perché cito proprio testualmente, no? Che cosa sono questo regno di mille anni? La prima risurrezione, attenzione, dice. San Tommaso, perché l'Apocalisse parla della prima e della seconda risurrezione, della prima e della seconda morte. Lui dice, la prima risurrezione è quella delle anime, in quanto risorgono dal peccato. Questa è la grande risurrezione prima. I mille anni indicano tutto il tempo della Chiesa, nel quale i martiri e gli altri santi regnano con Cristo, sia nella Chiesa presente... Chiamata appunto regno di Dio, che nella chiesa celeste quanto alle anime. Il 1000, infatti, è un numero che indica la perfezione perché è un numero cubico, come accennavo prima: 10 alla terza. E perché la sua radice, che è il 10, serve anch'esso ad esprimere la perfezione. Quanti sono i comandamenti? Sono 10. Applicando queste cose, vedete però. I martiri, e gli altri santi, regnano con Cristo, il regno. Noi sono duemila anni che stiamo chiedendo a Dio, venga il tuo regno. Per caso Cristo regna adesso in giro? Pio XI nel 1925, quasi cento anni fa, istituì con la, quasi, primas se non ricordo male, credo di sì, la, la festa di Cristo Re proprio a voler evidenziare, sancire il dominio regale universale di Cristo sul mondo. Ma adesso Cristo non regna manco per niente, assolutamente non regna in, in nessuna istituzione, perché le istituzioni democratiche, moderne, attenzione con cui tutti quanti ci sciacquiamo la bocca, eh? questo non ce lo dimentichiamo si fondano sul principio tutti quanti, mutuato dalla rivoluzione francese, dello Stato laico. St ma sta sta stato laico non significa che lo Stato è fatto dai laici, perché è chiaro che sono, sono i laici che fanno la politica, mica un prete può fare politica, ma questa accezione di laico non, è, non ha lo stesso campo semantico come lo intendiamo noi dentro la Chiesa, ci stanno i preti, ci sono i religiosi e ci sono i laici. Quindi i laici sono quelli che vivono nel mondo e si santificano trattando con le cose temporali nelle cose temporali. Questo va bene. Ma dire lo Stato è laico, e tra l'altro lo Stato di diritto si fonda sulla norma fondante, quindi su Kelsey, che è completamente che è decisa dagli uomini a prescindere da qualunque tipo di riferimento assiologico, perdonatemi la parola, la parolona, precostituito. Quindi, uno sta, la Costituzione che cos'è? È che io, ci raduniamo i padri costituenti e, e, e, e decidiamo che in questa nazione i valori fondanti sono questi. Ora, la Costituzione italiana, grazie a Dio, dal momento che è stata fatta, eh, eh, c'era eh, in larga parte dai democristiani, che a, a, da, da, a, a quel tempo era il Partito Popolare, è chiaro che è una Costituzione che si vede che è ispirata in larga parte ai valori cristiani, ma per esempio altre Costituzioni non lo sono, tipo in Francia, tanto per dirne una, dove come dire, la componente, la spinta, diciamo così, massonico-illuministica, proveniente dalla rivoluzione francese, dal post rivoluzione francese, Robespierre e Napoleone, eh, cioè, eh, si sente pesantemente. In Italia ci sono delle pressioni per cui, nonostante quello che c'è scritto, però si vada verso sempre una maggiore come dire, laicizzazione dello Stato in senso non positivo. Per esempio adesso stanno raccogliendo in giro, come penso che sappiate, firme su firme su firme, per far passare a tutti i costi l'eutanasia in Italia. Una cosa di questo genere sarebbe di una gravità inaudita. Voi capite, no? Quindi ci sono gli attacchi cioè, eh, alla vita all'inizio e alla fine. All'inizio ormai sono quasi 50 anni c'è la legge sull'aborto voglio proprio vedere se ci arriviamo che faranno nel 1928 quando sarà il cinquantesimo della legge 194 e penso che io non amo parlare di queste cose però ogni tanto capite, qui, qui purtroppo si parla di cose di stretta attualità perché <ride> cioè qui stiamo dentro sicuramente non sarà il primo combattimento escatologico non è un dogma di fede è una mia opinione personale l'ho detto la volta scorsa che non sono il solo a pensare in questo modo ci sono anche personaggi molto più autorevoli di me che, che lo pensano se anche non fosse c'è comunque un momento di scontro violento tra il regno delle tenebre e quello che dovrebbe rappresentare il regno della luce cioè il nostro questo penso che sia innegabile questo qui e lo scontro sia a questi a questi livelli cioè, e guardate che l'altro giorno ho letto che macron nome e cognomio, ci vorrebbe mettere nella Costituzione francese che l'aborto è un diritto umano, ci sono delle spinte provenienti da, da vari settori, perché per adesso pensate, l'aborto è qualificato come diritto civile, pensate un po', lo chiamano diritto civile, forse qualche cattolico un po' coraggioso dovrebbe anche dire, ma magari questo sarebbe un diritto incivile, non civile, però comunque giocando un pochettino su, sulle parole no? ma diritto civile vuol dire che è un diritto del cittadino garantito ma è un diritto del cittadino quindi non è un diritto dell'uomo quindi vorrebbe dire che se le leggi cambiassero potrebbe non essere più un diritto per quanto cioè, che cambi almeno in Italia non c'è nessuno che ha né la voglia né la possibilità di esporsi di fare una battaglia di questo genere perché sono tutti allineati almeno a quanto io, eh, mi sembra di poter constatare. Anche quelli che sono come dire teoricamente contrari non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di andare ad intervenire su questa cosa. Ma voi immaginate se si dovesse affiancare anche quest'altra, cioè aggredita la vita, quindi stroncata la vita sul nascere, eliminata la vita al termine, presentando anche quello, attenzione, come un diritto sacro santo. Perché tutto quanto la problematica testamento biologico e fine vita è allora, io decido se mi si, mi, mi si va a ridurre la vita a un qualche cosa di, into, di intollerabile. Io non sopporto di vivere in questo modo, tu mi devi lasciare in pace e io decido di andarmene in maniera indolore. Mi faccio fare una bella iniezione e io non voglio, cioè, <ride> capite, questa cosa è un insulto alle sofferenze di nostro Signore ed è un nuovo enorme oltraggio arrecato alla Signoria di Dio sulla vita la vita è un bene indisponibile è Dio che decide se, come, dove, e quando nasce ed è Dio che decide se, dove, come, e quando muore però capite? fate funzionare, faccia, facciamo funzionare tutti quanti il cervello se lo Stato mette le mani avanti dice ah io sono uno Stato laico a me queste cose non mi interessano, sono cose confessionali. Quindi dal, dal, dal, dal, dal, dall'alto del mio essere sganciato da ogni riferimento confessionale e attenzione e anche da ogni valore assiologico, assiologico vuol dire appunto valore morale, che sia fondato sulla legge naturale, perché la vita è comunque una realtà naturale. Se uno volesse ragionare a prescindere dalla fede, parlando semplicemente, quindi, dal momento che la vita nasce, a volte anche in maniera, come dire, involontaria, no? perché non sempre se la vanno a cercare, eh? quindi ci sono delle, delle piccole spie, d'accordo, che, mm? e dal momento che tu, che c'hai, 40 anni e che ti, e, ti, e che ti credi in diritto di poter sopprimere questa vita magari nata in maniera indesiderata, beh dovresti ragionare un minimo, no? Perché se l'avessero fatto con te tu non potresti metterlo neanche in campo, questo tuo supposto diritto, cioè ci sarebbero dei margini di ragionamento perché... Ciò che Dio formula nella legge, cioè il problema dell'aborto, è di quinto comandamento, ma i comandamenti, secondo l'insegnamento della Chiesa, appartengono non alla legge positiva, ma alla legge naturale. La legge naturale vuol dire che queste cose sono insite nella natura dell'uomo. Per cui se un uomo onestamente si mette a riflettere, a pensare, arriverà al fatto che una certa condotta non è moralmente ammissibile ma se io ecco perché cioè, ecco perché cioè, adesso stiamo in tempi altro che regno di Cristo in, regno in, cui, in tempi in cui Cristo è stato sbattuto fuori a calci cioè è stato rinnovato il non serviam, non vogliamo che questo regni su di noi lo decidiamo noi quello che facciamo e quello che vogliamo fare non vogliamo nessun intraccio di nessun tipo Amici, a me dispiace, ma la realtà è questa. La realtà è questa. E ci sono molti cattolici anche in politica che, che sono tutti contenti, che dicono no, «Viva lo Stato laico!». <ride> Altra cosa è che, evidentemente, ma questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, ok? che ci sono delle come dire, dei, dei, dei normali margini di autonomia delle cose temporali, cioè, e questo per esempio è anche detto nel fatto che il Magistero della Chiesa e del Papa non si mette a, dire, eh, a parlare, a pontificare su tutti quanti gli argomenti, può toccare anche delle cose che hanno a che fare per esempio con la medicina. L'aborto è un problema di medicina? No, perché l'aborto tocca la vita, quindi è chiaro che l'aborto è una cosa che si fa in ospedale, però se il Papa dice l'aborto no, non è che vuole invadere il campo della medicina, ma in questo frangente si tocca la vita, così come l'eutanasia, no? Però di per sé la competenza del Magistero della Chiesa è sulla fede e sulla morale, d'accordo? Non, su, non, non su tutte quante le branche del, dello scibile umano ipsofatto, d'accordo? Cioè se ci fossero per esempio due sistemi economici che non prevedessero iniquità oggettive e che, che si propongono come alternative per un maggior progresso o benessere di una, certa, di una certa nazione, non è che il Magistero dice scegli questo piuttosto che quell'altro, perché non sono affari suoi. Okay? però eh, qui oggi c'è questa situazione quindi Cristo non sta regnando e quindi terminato questo scontro cosa possiamo immaginarci? siccome gli scontri li vince sempre il nostro Signore bisognerà vedere capite perché il problema di questo scontro se posso dire il mio pensiero così come di quello finale è questo che prima della vittoria i nemici avranno l'illusione di aver vinto loro il diavolo canterà vittoria è un po come quello che successe con la passione di nostro signore il nostro signore Gesù Cristo è morto non è morto per scherzo è morto sul serio è morto veramente e nel momento della morte apparentemente cosa sembrava? morto ce lo siamo tolti di mezzo o oh, ci siamo tolti suo problema quest'impostore l'abbiamo ammazzato questo pensavano chi e quindi quando sembrava la fine c'è stato invece l'inizio e eh, a quello che è dato di capire ragionandoci un po' ripeto, opinioni mie, personali, quindi opinabili, quindi tranquillamente bypassabili, in queste due fasi critiche della storia, descritte nel libro dell'Apocalisse, e che coinvolgono chiaramente chi, non il nostro Signore Gesù Cristo che sta in cielo, tenuto alla testa del Padre, ma noi, che siamo il suo corpo mistico sulla terra. Quindi Adesso, cioè, la volontà del diavolo di distruggere la Chiesa, la sua funzione, la sua autorevolezza, la sua autorità, la sua incidenza, che sta già un pezzo avanti, secondo me non l'abbiamo finito, a voglia ancora scende. Perché se si deve arrivare all'illusione di aver vinto, a voglia ancora scende, a voglia ancora a quante ce ne aspettano e a quante ne dovremo vedere. Ahimè! E come dicono tante cose, tante profezie che girano, quando sembrerà la fine, in quel momento ci sarà l'inizio. Armiamoci di santa pazienza, di santa fede, di tanta preghiera, di tanta penitenza e di spirito di martirio, soprattutto. <ride> ecco! Quindi San Tommaso sembra, come dire, avallare quell'ipotesi che questo regno dei mille anni, è il tempo del regno di Dio. Non su, su, su, in cielo già c'è, ma sulla terra no. E deve arrivare, perché il nostro Signore non fa fare preghiere inutili. Venga il tuo regno. Perché, perché il nostro Signore, il Padre nostro, ha segnato: venga il tuo regno? Perché non c'è ancora. Perché se, se ci fossi già. Avrebbe detto, consolida il tuo regno, che sono venuto io, l'ho fondato, quindi già c'è, quindi consolidalo, proteggilo. No, non è non dice così il Padre nostro. Dice, venga il tuo regno. Ora, tra gli esegeti del libro dell'Apocalisse moderni, alcuni dicono, però io non condivido questa interpretazione eh, che i mille anni non sono altro che la descrizione dello stato delle anime separate fino alla risurrezione mi sembra una interpretazione come dire, molto eh, mo molto ampia e, insomma, per qualcun altro invece i mille anni sono il tempo di grande conversione di pace per la chiesa e questo è Ugo Vanni che è stato anche il mio professore di a suo tempo di, di, di Corpus Paulinum alla Gregoriana eh, che precede l'ultima grande prova del secondo combattimento scatologico e questo io ritengo oltremodo attendibile se la storia come, come sembra dalla cronologia biblica va avanti a blocchi di 2000 anni e ripeto questa cosa lo dico perché sono liberissimi di non crederci ma Gesù la proprio sottoscrive negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta nel libro di cielo creazione dopo duemila anni c'è il diluvio quindi il primo grande momento di purificazione dell'umanità dopo altri duemila anni quando il mondo stava in mano ai romani e Israele era bello che decaduto i re stavano proprio messi in pensione viene il nostro Signore Gesù Cristo quindi c'è un nuovo inizio comincia l'era della redenzione la creazione secondo la creazione dell'uomo eh, e i, pre, i, i nostri progenitori si collocano intorno a 4.500-5.000 anni avanti Cristo circa quindi con questi numeri ovviamente sempre con un circa la storia va avanti per blocchi di 2.000 anni quindi abbiamo 2.000 anni nostro signore e, e vediamo che sta succedendo adesso che stiamo nel 2023 ok? Questa cosa, a mio avviso, è più che attendibile. Ora, ehm, c'è l'interpretazione autentica mh, del passo ehm, di eh, San Marco, 1332, circa il non si sa quando arriva la Parusia. Ricorderemo che... Ehm, il Signore spiega in quel Vangelo afferma quella frase molto equivocata anche dagli eretici dice quanto a quel giorno a quell'ora eh, non lo sanno neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma solo il padre ora che significa questa frase dobbiamo andarlo a vedere perché c'è un'interpretazione autentica che si trova nel Danzinger, nei numeri 474 476 che adesso leggo citando, citando il testo anche. sono un istante che purtroppo ho dimenticato di metterci i segni e devo un attimo riprenderli sono un istante eh. allora siamo nella il testo è la lettera Cicutacqua, scritta al patriarca di Eologio di Alessandria e era una lettera di Papa Gregorio Magno, eh? quindi eh che ha regnato sulla Chiesa di, di venerabilissima memoria dal 590 al 604. Questa lettera è datata all'anno proprio 600, non 1600, è proprio il 600, oggi riconoscono il giorno e l'ora. La vostra Santità ha pensato del tutto a proposito che è da riferirsi senz'altro non, non, non allo stesso figlio in quanto è capo ma secondo il suo corpo che siamo noi. Circa queste cose, in molti passi, Agostino fa uso di tale significato. Egli dice anche qualcos'altro, che del medesimo figlio si possa comprendere che l'Onnipotente Dio talora parla secondo il costume umano. Così dice ad Abramo, ho riconosciuto che temi Dio, ma non perché allora Dio avesse riconosciuto di essere temuto, ma perché allora fece sapere ad Abramo che questi temeva Dio, cercate di comprendere eh, le sottigliezze veramente molto belle di queste riflessioni, eh. come infatti noi diciamo lieto un giorno, non perché il giorno in sé sia lieto, ma perché ci fa lieti, così anche il figlio onnipotente dice di non conoscere il giorno che non fa conoscere, non perché egli non lo conosca, ma perché non permette affatto che venga conosciuto, capite? onde si dice anche che il padre solo lo conosce, già che il figlio a lui consostanziale dalla sua natura, per la quale è sopra gli angeli, ha di sapere ciò che gli angeli ignorano. Per cui si può comprendere ciò anche in maniera più precisa, nel senso cioè che l'unigenito incarnato, attenzione, è fattosi perfetto uomo per noi nella natura dell'umanità, attenzione, nella natura dell'umanità conosceva il giorno e l'ora del giudizio tuttavia lo conosceva non dalla natura dell'umanità questa è un'altra finezza, adesso la spiego ciò dunque che conosceva in essa non lo conosceva da essa poiché il Dio fatto uomo conosceva il giorno e l'ora del giudizio mediante la potenza della sua divinità, non so se avete capito qui sta proponendo tuttanto una serie di interpretazioni possibili, allora la prima è che il Brano sia applicabile non a Cristo in persona, ma alla Chiesa suo corpo. E quindi è chiaro che nessuno di noi sa quando verrà l'ultimo giorno. La seconda è un'analogia con il discorso che fece Dio ad Abramo. Adesso ho riconosciuto che tu temi il Signore. Non è che prima non lo sapevo e tu me l'hai fatto conoscere ma attraverso il superamento della prova tu hai conosciuto che temi il Signore. Quindi non è che non lo conosco io, ma non te lo voglio far conoscere, quindi parlo per iperbole. Terza cosa, anche questa molto acuta, è che Gesù dice non lo conosce nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. Perché? Non lo conosco in quanto uomo, attenzione, non è che non lo conosco, perché l'umanità di Cristo forma una sola cosa con la sua divinità. Quindi è chiaro che l'uomo Cristo Gesù conosceva e conosce il giorno del giudizio universale, ma non lo conosce dalla natura umana, cioè non è una conoscenza che ha acquisito dall'uomo, cioè dal suo essere uomo, ma lo conosce nella natura umana, cioè perché questa è una conoscenza che la natura umana del Signore ha, mutuandola e traendola da quella divina, perché lui ha due nature, è una sola persona, a differenza di noi. Ok? Quindi, voi pensate un po' agli eretici che, travisando questo versetto, dice: vedi, non lo conosce neanche il figlio, ma solo il padre. Ario, l'arianesimo, in questo passo era uno dei suoi cavalli di battaglia, per dire che quindi il padre è più grande del figlio. Vedete San Gregorio Magno, vedete la luce quando la Chiesa, eh, come dire, si accende della luce che il Signore gli ha dato, no? E dinanzi a questo dobbiamo essere sempre tutti quanti profondamente sottomessi. Ora, continuo la lettura che non è ancora finita, eh? eh? Perciò negò di avere con gli angeli, che sono creature, un sapere che non ebbe dalla natura dell'umanità, in base alla quale egli fu una creatura assieme agli angeli. Il giorno, quindi, è l'ora del giudizio, lo conosce il Dio e uomo ma per il motivo che Dio è uomo, spero che dopo la spiegazione sia chiaro, no? E poi fortemente manifesto che chiunque non sia nestoriano, nestorio pensava che Gesù non era una persona divina con due nature distinte, l'umana e la divina, ma pensava che fossero due persone, una umana e una divina, e che la persona divina avesse adottato quella umana, quindi non secondo un'unione ipostatica ma morale e se questo fosse vero ci sarebbero due personalità in Cristo e l'unione del divino con l'umano non sarebbe come è un qualche cosa di irreversibile perché se la natura è morale, quindi se la persona del verbo si affianca alla, natura, alla, alla persona umana di Gesù, se un giorno decide di andarsene e di Svincolarsi lo può fare tranquillamente, ma se c'è un'unione ipostatica, cioè se la natura del Signore non sussiste se non in quanto unita alla persona del Verbo, una volta che l'incarnazione si è realizzata e così è, è un processo irreversibile, anche per lui, eh? anche per Dio, perché Dio non va mai contro la, la, la natura che lui stesso ha fatto. È poi fortemente manifesto che chiunque non sia nestoriano non può assolutamente essere eh, altra grande agnoeta. Poi leggo e poi chiariamo. Eh, Chi infatti professa incarnata la stessa sapienza di Dio, in che senso può dire c'è qualcosa che la sapienza di Dio ignora? È scritto: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Se tutto, senza dubbio, anche il giorno e l'ora del giudizio. Chi sarebbe perciò così insensato da osare dire che il verbo del padre fece ciò che ignora? È anche scritto sapendo Gesù che il padre gli aveva tut dato tutto nelle sue mani. Se tutto vuol dire senz'altro anche il giorno dell'ora del giudizio. Chi è perciò così stolto da dire che il figlio ricevette nelle mani ciò che non conosce? Ora, gli agnoeti, sapete che in greco, gnosco da cui deriva gnosis significa conoscenza. Agnoeti significa quelli che predicano la non conoscenza, quindi che dicono che Cristo, in quanto uomo, non conoscesse alcune cose. Ma questa è una cosa assolutamente impossibile per le ragioni che sono state spiegate. C'è qualcosa che la sapienza di Dio ignora? No. Perché Gesù Cristo non è, come diceva Nestorio, un uomo nato da Maria Vergine e poi adottato dal Verbo. No, perché di, di Gesù Cristo si dice in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio e il Verbo si fece carne. Infine, riguardo a quel passo in cui egli dice di Lazzaro alle donne dove l'avete posto, sempre altro cavallo di battaglia degli, Ag... degli agnoeti no vedete dice dove l'avete posto perché non lo sa <ride> abbiamo esattamente pensato lo stesso che voi avete pensato cioè che se negano che il signore sapesse dove l'agio era stato sepolto e che per questo abbia posto la domanda sono costretti senza dubbio ad ammettere che il signore ignorava il luogo dove Adamo ed Eva dopo la, dopo la colpa si erano nascosti no? al allora, che nel paradiso disse Adamo dove sei? Oppure che si scaglia contro Caino dicendo dove è bene tuo fratello? Che se non lo sapeva, perché allora aggiunse il sangue di tuo fratello che gli da me dalla terra? Vedete, vedete anche qui, no? Gli eretici prendono un passo della sacra scrittura dice, Ah! Dice: Quando arriva da Lazzaro, dice, Dove l'avete posto? Ah, lo vedi? Lo vedi che la conoscenza del, di, di, di, di Cristo uomo non è perfetta? Non sa dove avevano posto Lazzaro. E San Sangrò risponde: Ah sì. E quando Dio dice, Adamo dove sei, che è il Dio, Dio, Dio che, che è? sta cercando Adamo perché non sa dove sta? O è una domanda che è una provocazione? Oppure quando dice, dov'è Abele? Che forse non lo sapeva dove stava, subito dopo aggiunge: Guarda, che il sangue di tuo fratello qui grida a me. Non sono domande che, fa che sta facendo per manifestare un'ignoranza, ma sono domande che sta facendo per provocare una risposta. Vedete, amici miei, eh, le sacre scritture, no? Sono una cosa meravigliosa, <ride> se uno ci si accosta, però, nel debito modo perché se no ci si accosta non nel debito modo, con la superbia e la presunzione di andare a scandagliare il non sondabile e andare a improvvisarsi eseggeti quando non lo si è, può diventare un problema. No? Allora, concludiamo, prima della parosia, Abbiamo visto che dovranno compersi segni premonitori, compresa la comparsa dell'Anticristo per antonomasia, possiamo chiamarlo. Poi ricordiamo che Gesù ha anche detto che il Vangelo deve essere annunziato prima della parousia ad ogni creatura, Matteo 24,14, e che ci deve essere la conversione di Israele prima della fine. Cristo apparirà come giudice glorioso e sarà visto da tutti. Indagare esempio, sul luogo in cui Cristo verrà dove, dove compare, sono le classiche cose che è meglio evitare, Perché anche qui nell'Antico Testamento c'è la valle di Giosafat, quindi cioè la valle di Giosafat, in, in ebraico, Giosafat, il termine Gioza, esiste la valle di Giosafat in Palestina, ma in ebraico Giosafat, è, è, Dio è il giudice, significa, cioè sembra una tautologia che, cioè, che il giudizio avvenga nella valle di Giosafat, è normale perché Giosafat significa Yahweh il giudice, Yah eh, no, non Shepet, scusate, Sh Shefet, da cui Shafat che significa giudicare. Quindi porsi, porsi questione di questo genere è una cosa proprio del tutto eh, fuori luogo. È chiaro che la venuta di Cristo, la parousia, segnerà il trionfo definitivo di Dio sulle potenze del male e l'instaurazione definitiva e eterna del suo regno. Ecco perché, capite, è molto verosimile che dopo il primo combattimento escatologico ci sia un'instaurazione non definitiva perché i mille anni finiranno, mille anni reali o simbolici, però il regno sulla terra ci starà, ci starà. Così come dopo la parusia, che è l'ultima venuta, ci sarà il regno universale e la definitiva separazione del, dei malvagi dai buoni. E basta. Ora, la parusia stessa completerà la glorificazione del Cristo, iniziata con la risurrezione e l'ascensione. Perché? Perché le conferirà... Dimensione pubblica, solenne e universale, in molti non ci credono che Cristo è risorto, ma ecco che viene, ecco che viene sulle nubi: ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutti si batteranno il petto. Molti si batteranno il petto di, di disperazione, quindi non sarà un battersi il tempo, di, di, scusate, un battersi il petto come lo facciamo adesso quando ci convertiamo, ma tutti lo vedranno. E in quel momento, il Cristo glorificato. Il momento della parusia, poi vedremo, risoluzione della grande giudizio universale: aprirà il libro della storia, schiuderà i sigilli e, rendendoli paresi a tutti gli uomini, mostrerà in tutta la sua chiarezza il segreto di segno di Dio, ormai compiuto perché alla fine sarà compiuto. Nell'oscuro intreccio della storia, in quel momento, prima a noi, come abbiamo visto anche oggi. Ci basta e ci stravanza, secondo la sua volontà, la dimensione e l'orizzonte della fede.